Ciao sono Marco e sto facendo due passi all'aperto perché me li merito, oggi ho fatto un grosso lavoro di qualità, sono molto contento di quello che ho fatto e ho deciso di gratificarmi in questo modo qui, perché c'è l'esigenza, bisogna autogratificarsi nel momento in cui eh, ci compiacciamo del lavoro che abbiamo fatto. Tu cosa fai per gratificarti? Ti gratifichi come ti premi? Come premi il lavoro ben fatto? Guarda che è importante farlo perché se lo fai poi, come per magia, tutto quello che hai fatto di positivo e di buono si può moltiplicare, ripetere e aumentare. Spero che questo ti faccia riflettere perché non puoi stare sempre lì a testa bassa e ehm, ottenere un risultato dopo l'altro un risultato dopo l'altro, un risultato dopo l'altro perché a un certo punto possono smettere di arrivare i risultati se non ti fermi a gratificarti, a celebrare quel bel risultato. Io lo sto facendo questa sera in questo modo qui. Spero che questo possa esserti utile perlomeno eh, a farti riflettere. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.